belle, questo è un video um, collaborazione, sono veramente veramente felice eh, di aver eh, accettato l'invito di questa eh, bravissima eh, creatrice, eh, grafica youtuber eh, il suo nome è Candida Russo vi lascerò il link nell'info box lei eh, è una youtuber che crea carte digitali allora, eh, prima di eh, accettare, eh, naturalmente sono andata a vedere il suo negozio Etsy per vedere eh, di che cosa eh, si tratta e me ne sono innamorata perché sono, eh, ce ne sono tantissime di carte ma soprattutto ho guardato, ho visto queste che sono vintage voi sapete che, che praticamente è un debole per eh, le collezioni vintage e per le farfalle quindi qui praticamente ho un mix tra farfalle, fiori e eh, l'ombreggiatura che piace a me che voi vedete sempre nei miei video che è eh, vintage eh, le note musicali che comunque mi piacciono tanto e poi vi spiegherò il perché perché c'è un motivo eh, e queste decorazioni così delicate con, con le rosoline, cioè me ne sono innamorata avevo in mente già di fare un progettino di scrap, ora vi spiegherò um, quale e quindi queste carte sono cadute proprio a pennello allora perché poi ho accettato di fare questa collaborazione in effetti non ci avevo mai pensato e non, non le avevo mai utilizzate carte digitali però se voi ci pensate sono carte veramente molto economiche perché nel momento in cui uno le acquista e diventa, insomma, possessore di queste carte le può stampare all'occorrenza ogni volta che si vuole voi sapete che con le di Tmall io le fotocopio eh, però il colore rispetto all'originale non è uguale in questo caso eh, è più facile perché uno ha il file e le stampa che ne so, posso stampare solo questa pagina se mi serve solo questa posso stampare quest'altra, eccetera posso scegliere cosa stampare ogni volta che voglio e ho la stessa identica qualità perché non si pensa. Con le come con le fotocopie che faccio di molse ma è sempre la stessa eh, la stessa eh, identica qualità eh, ci sono oltre le carte basi che sono tutte formate a 4 anche gli appellimenti le taschine guardate che meraviglia eh, per gli album queste le utilizzerò per gli album le tag poi ci sono le farfalle da ritagliare, magari incollare sul cartoncino e dare una ehm, diciamo una profondità, una tridimensionalità, e queste mi piacciono moltissimo. E queste le buste porta eh, queste possono essere buste porte card, porta soldi per fare dei bigliottini veloci, cioè uno deve fare un regalino, eh, una cosa, un biglietto veloce, stampa questo lo incolla, ecco il gioco è fatto ed è veramente bello come, come immagine, anche queste sono buste guardate, eh, già fatte per anche queste. Porte portasoldi Porta Card e altre tag eh, da utilizzare nei propri progetti, sono 16 pagine queste ed hanno un costo veramente mi sembra tipo sui 5 euro, proprio ridicolo secondo me perché le carte da scrappa, noi sappiamo che costano in genere una quindicina d'euro a pacco, um, sono veramente veramente eh, carine poi al limite proprio se uno deve fare un e ha la possibilità di stampare un, un foglio più grande tipo ci sono le stampanti io però non ho la mia stampante fino a 4 ci sono le stampanti a 3 uno può creare eh, e ha eh, diciamo un'unica pagina affiancando 2 a 4 e creando un unico foglio a 3 per stampe più grandi volendo io non lo posso fare perché ho la stampa a 4 e quindi mi accontento di questo formato, le ho stampate su della carta un po' più pesante, non è Uh, sì, mi sembra 180 grammi, sì, è tipo cartoncino uh, che costa pochissimo, io uh, la pago 10 centesimi a foglio, quindi considerate insomma che non, uh, non ha un costo um, no, esagerato. Allora perché questo, uh, questa carta è, è caduta proprio a pennello? Perché ho in mente di fare, creare un porta gioie per tutti questi cosettine che sto facendo, ancora devo finire altri colori, gli altri stanno stanno ancora dall'altra parte, ho tutti i bracciali e tutte le collane BB Craft che non veramente non so dove metterle perché sono tante, considerate che siccome ci sono 10 colori, io avrò 10 collane dieci 10 bracciali diversi a seconda del colore, quindi vorrò fare mh, non 10, magari eh, anche 20 scompartimenti anche per mettere eh, che quando li farò oh, gli anelli e eh, gli orecchini, dunque, è soltanto un portagioie dedicato alla BB Craft, hai prodotto che ho utilizzato che ho creato con queste pietre dure e quindi volevo fare una scatola ehm, con il cartone di recupero una scatola eh, rigida eh, con gli scompartimenti non so ancora come però verrà in corso d'opera la ricopro con questa carta pacchi una carta eh, così anche un po' vedete un po' già utilizzata un po' rotta ma potete usare Qualsiasi altra carta, eh, carta, insomma, eh, da pacchi, da regalo, tinta unita. Per ricoprire, diciamo, il cartone grezzo e poi decorarla con, eh, con questa bellissima carta. Quindi adesso io eh, taglierò cartone, riempierò e poi farò alla fine le decorazioni. Magari anche mettendo qualche, eh, qualche farfalla eh, tridimensionale. Vi ripeto: il canale è quello di Candida lo Russo. È brevi, è bravissima! Andatevi a scrivere soprattutto le carte, secondo me. Me sono molto molto economiche quindi sono um, un affare lo sapete che io ho le braccine corte del t-rex non mi piace spendere tanto quindi questa secondo me è un'idea veramente economica io a parte questa collaborazione che queste carte lei me le ha gentilmente regalate sicuramente io comprerò da lei comprerò altre carte perché veramente penso che sia un modo molto eh, pratico molto rapido perché uno le stampa sul momento e le ha sempre a disposizione e quindi questo è l'inizio, l'introduzione e buona visione per, per, il, eh, per questo portagioie che spero mi venga una meraviglia perché mi serve. Buona visione. allora il porta è, è finito diciamo che non è che ne sono molto orgogliosa perché ho fatto qualche disastro come al solito perché in effetti la struttura era piuttosto complicata soprattutto farla venire dritta e qui c'è un pochino di spazzetto, eccetera però per quello che è a me è utilissima eh, mi serve proprio oh, per tutte le collane e sono soddisfatta, normalmente la seconda sarà meglio <ride> visto che farò tesoro di, dei miei errori, eh, però ecco eh, diciamo che questo è un eh, è un portagioie che non vi consiglio di fare, però eh, ecco eh, l'ho fatto soltanto per mostrarvi la carta, perché la carta merita davvero, mi piace davvero tanto, Voi potete usarla meglio di me in altri progetti più, eh, più precisi e più eh, carini eh, e dunque ecco questo era lo scopo far vedere la carta perché per il resto porto già io, insomma un pochino tutto storto come, la, eh, come le case insomma degli orrori però eh, a me è utile così mi piace lo, lo terrò così non, non ne farò un altro perché eh, è veramente utile con tutti questi scompartimenti e ho intenzione di fare altre collanine e altri bracciali quindi eh, lo spa non, eh, non basterà mai e così almeno tra di loro non si graffiano e niente io eh, vi ho dato uno spunto da non rifare come ho fatto io cosa fare un po' meglio eh, e, e soprattutto vi ho mostrato queste carte eh, che sono meravigliose intendo insomma utilizzarle per tanti altri progetti eh, che prevedono magari album che forse mi riescono un po' meglio va? Eh, e niente questo insomma è, la, è il mio progettino eh, ora lo chiudo lo metto in camera sopra in, eh, nella mia libreria eh, porta e dunque sarà un ottimo porta gioie se riesco a chiuderlo eccolo qua e, molto capiente e eh, anche molto diciamo piccolo perché lo devo mettere in armadio quindi eh, entrerà eh, sicuramente cioè basso non è che piccolo eh, è basso quindi eh, sulla cassettiera eh, andrà benissimo con questo ho finito ci vediamo al prossimo video sicuramente sarà sempre un video disastro come questo, però no, spero di no, eh, però ecco, um, la carta mi piace da morire, eh, grazie ancora a Candida Russo e alle sue carte, io veramente ne sono innamorata e ne farò oh, uso in futuro perché so che questo insomma pecca di un pochino di errori, eh, va bene grazie per avermi seguito al prossimo video, ciao!